Informazione fiscale e oggi a Brescia il convegno il mondo del lavoro femminile nel post pandemia e nel meta futuro. Siamo con Antonio Gusmini, direttore delle risorse umane di Banca Mediolanum e partiamo con una domanda su uno dei temi centrali della giornata di oggi ovvero il PNRR. Quali sono a suo avviso le prospettive relative al lavoro femminile? Beh, intanto buongiorno e... Il PNR sarà molto molto importante dal mio punto di vista perché andrà a, a far confluire nuovo valore rispetto alle organizzazioni e alle aziende perché se riusciamo ad immettere eh, capitali da un punto di vista pubblico a fianco di privati illuminati che sapranno cogliere quella che è la potenzialità della valenza femminile, aprendo quindi ulteriori canali di inclusione per la parte femminile. Credo che l'Italia nello specifico trarrà tanto beneficio avendo capitale umano femminile molto forte, molto competente con elementi di istruzione davvero importanti da valorizzare per le organizzazioni. In attesa degli interventi futuri, per ora, dove non arriva il pubblico, arriva il privato. e eh, Molte sono le esperienze di misure di welfare aziendale che mirano appunto a far rientrare le donne nel mondo del lavoro, ad esempio dopo la maternità. Eh, a suo avviso, e anche sulla base dell'esperienza di Mediolanum, quali sono le strategie che le aziende possono attuare in tal senso? Guardi, sì, gli imprenditori italiani da sempre molto illuminati, cercano di mettere le proprie persone a loro agio. Rispetto all'elemento femminile, quelle che sono le best practice rilevate sul mercato e alcune di queste le stiamo applicando fortemente noi, in ottica di welfare, sono proprio legate ai momenti, se vuole, più difficili, ma anche più belli per la vita femminile. Per esempio quello della maternità. Noi per esempio abbiamo istituito un asilo nido dove ci sono 120 bambini all'interno della nostra organizzazione che permettono in questo modo alle mamme e ai genitori in realtà perché anche qualche papà si affaccia a questa, a questa dimensione di poter lavorare con una tranquillità avendo la prossimità dei figli lì dentro. A fianco di questo ci sono molti momenti di socializzazione e discussione sulla crescita dei figli che poi vanno seguiti. Teniamo dei convegni sullo sviluppo dell'età eh, evolutiva, per, eh, seguiamo la parte che riguarda l'adolescenza, seguiamo anche la parte poi che riguarda il caregiving rispetto all'anzianità proprio per, affinché le donne, che spesso sappiamo si prendono cura anche della famiglia al di fuori del mondo del lavoro, possano gestire questo equilibrio eh, lavoro privato in modo molto, molto più sereno. Abbiamo poi anche attività molto, molto concrete e specifiche, Abbiamo un forno dove si può eh, prendere il pane fresco tutti i giorni, una farmacia all'interno del nostro campus, più tutta una serie di iniziative che appunto sono legate a un welfare che veda al centro la persona tenendo presente quello che è l'elemento femminile che molto spesso è quello più impegnato nell'ecosistema del suo tempo. Il mondo del lavoro quindi si evolve anche sul fronte dei servizi che le aziende rivolgono ai, ai lavoratori. E, parlando di evoluzione, una delle professioni che sta eh, indubbiamente cambiando è quella della consulenza finanziaria, eh, da sempre diciamo, appannaggio degli uomini, nella quale però si stanno via via affacciando anche le donne. Qual è secondo lei il valore aggiunto che può dare una donna in questa professione? Ma guardi, il mondo finanziario è sempre stato molto maschile, fino a una decina d'anni fa dove le donne attraverso la cultura e, la, e il seguire gli studi anche finanziari sono entrati a livello di banche e assicurazioni, ormai la popolazione è quasi paritetica, nel mondo della consulenza finanziaria noi stiamo registrando quella che è un'attitudine, una vocazione relazionale perché il consulente finanziario è quella persona che sta vicino al cliente e alla famiglia prendendosi cura dei loro progetti. Allora se parliamo di relazione, cura, competenza, cosa di più femminile di questo può avvenire. Noi nello specifico abbiamo appunto creato un progetto che abbiamo chiamato Women in Med quindi dedicato all'ingresso nel mondo del lavoro di giovani, di donne soprattutto che possano attraverso la loro attitudine sviluppare un tipo di professione con le loro caratteristiche, come dicevo prima, grande potenzialità femminile al servizio di un mestiere fatto di attenzione e di cura. E io credo che per questo il lavoro del consulente finanziario, che è flessibile per antonomasia, sarà molto adatto e darà molta soddisfazione alle donne nel loro sviluppo da un punto di vista di gestione della famiglia e del cliente.